Sì, come, brevemente, come accennavo nella discussione generale, questo emendamento va a sanare il discorso del decentramento amministrativo che dicevamo, introducendo all'articolo 6, al, al punto 1, eh, un'ulteriore voce che dice che i MACD ubicati su strada, quindi fa la differenziazione tra i farmers market ubicati in locali comunali chiusi e delimitati che vengono istituiti con deliberazione di assemblea capitolina assentiti i municipi, anche su proposta dell'associazione di produttori e di categoria e possono essere gestiti direttamente da Roma Capitale oppure da un soggetto gestore individuato tramite procedura di evidenza pubblica. Da quelli ubicati su strada, che sono istituiti con deliberazione dei municipi con approvazione dell'Assemblea Capitolina, su proposta dell'associazione di produttori e categoria e possono essere gestiti direttamente da Roma Capitale oppure da un soggetto gestore individuato tramite procedura di evidenza pubblica. Quindi diamo il potere ai municipi di poter istituire dei farmers market su strada. Grazie.